Buon pomeriggio dalla redazione di informazione fiscale, siamo collegati oggi con uh, Tommaso Gavi per uh, un nuovo approfondimento uh, sulle ultime novità uh, del super bonus e sulla cessione del credito, sul blocco della cessione uh, del credito. Ieri, 22 febbraio, c'è stata uh, una riunione nelle stanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a pochi passi da qui, uh, per decidere i prossimi passi, eh, i prossimi interventi proprio sul eh, tema del super bonus, dei bonus edilizi e eh, su alcuni correttivi eh, che riguardano le misure appena approvate. Eh, che cosa bolle in pentola Tommaso? Buon pomeriggio a te Rosi, buon pomeriggio a tutti, sì come anticipavi questa è, una, è stata una settimana molto importante per il super bonus, per la cessione del credito e in realtà per tutti i bonus edilizi eh, l'incontro di ieri è un po' eh, la parte finale anche se in realtà non si è arrivate a delle vere e proprie eh, conclusioni di un percorso che però è partito proprio giovedì scorso il 16 febbraio con l'approvazione e la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto 11 del 2023 che poi è entrato in vigore il giorno successivo. Eh, dal 17 febbraio tutti i cantieri che non avevano già presentato insomma, la CILA o la CILAS eh, non potranno più utilizzare la cessione del credito e lo sconto in fatture, questo vale sia per il super bonus sia per gli altri bonus edilizi. un'altra misura importante è stato il divieto eh, all'acquisto dei crediti da parte delle regioni e degli altri eh, enti locali, eh, in sostanza dopo queste misure che incideranno profondamente eh, sulle agevolazioni si è aperta una fase interlocutoria tra il governo e le associazioni di categoria, un primo incontro c'è stato lunedì scorso il 20 eh, a cui hanno partecipato tra gli altri Labi eh, ed era presente anche SACE, la presenza di Sace è molto importante perché eh, lascia qualche spiraglio aperto sulla possibilità di un intervento statale sulle, sulle misure. Eh, quella è stata una prima fase di interlocuzione. Quella di ieri in realtà è stato proprio un vero e proprio tavolo tecnico a cui hanno partecipato moltissime associazioni di categoria, era presente eh, anche lance. Eh, e eh, si è discusso eh, fondamentalmente non tanto e non soltanto dei correttivi per il futuro del superbonus e dei bonus edilizi, ma anche e soprattutto eh, di come affrontare eh, quello che poi è un grande eh, problema, una questione irrisolta, che è quello dei cre cosiddetti crediti incagliati. Al momento eh, il governo quello che ha eh, chiarito è che ci saranno delle norme eh, transitorie che cercheranno in un certo senso di mitigare il passaggio dal prima al dopo della cessione del credito, non si esclude che ci siano appunto correttivi anche eh, nella eh, legge di conversione del decreto 11 del 2023 che affronterà l'iter parlamentare eh, ci saranno probabilmente anche misure eh, che eh, sono indirizzate a specifiche eh, attività, a specifiche imprese e eh, agli interventi legati alla ricostruzione post sisma, però ecco eh, in questo momento parliamo veramente di ipotesi e bisognerà poi vedere quali eh, tra queste diventeranno poi legge. Ecco gli occhi sul futuro eh, sono puntati anche per quanto riguarda eh, i crediti incagliati che citavi prima perché il decreto 11, approvato la scorsa settimana, eh, ha bloccato eh, diciamo, le, eh, le cessioni, quindi ha risolto la questione dei crediti per il futuro e per il presente, ma resta quella relativa al passato, cioè una serie di eh, crediti fiscali bloccati nei cassetti di imprese, cittadini e cittadine eh, e banche. Eh, di questo tema si parla da mesi eh, possiamo dire eh, e da mesi si attende una soluzione, questo decreto in un certo senso spinge eh, anche la discussione sulla, eh, su una soluzione per quanto riguarda proprio i crediti incagliati, eh, quali sono in questo caso le ipotesi in campo? Sì, prima di arrivare proprio alle ipotesi in campo eh, vorrei fare un attimo uno spaccato del come ci siamo arrivati, eh, partirei dal fatto proprio da eh, appunto alcuni dati che sono stati forniti dalla Guardia di Finanza eh, nell'audizione di ieri eh, presso la Camera, presso la Commissione Finanze della Camera, eh, che sottolineavano che eh, ci sono 3.7 eh, miliardi, ci sono state nell'ultimo biennio 3.7 miliardi di euro di, di frodi ed hanno riguardato eh, soprattutto bonus facciate e le co-bonus, eh, ma soprattutto interventi. Eh, che eh, erano precedenti eh, all'inserimento di eh, alcune limitazioni sulla possibilità di eh, cedere i crediti, il vero e proprio nodo della questione è proprio quello della cessione del credito perché la possibilità di cedere più volte questi crediti ha creato degli effetti distorsivi. Eh, ovviamente eh, per il passato bisogna un po' intervenire su quelli che sono poi eh, i cosiddetti crediti in pancia ad aziende, a eh, banche e a contribuenti, questo perché eh, sono una cifra considerevole, per il super bonus eh, a dicembre scorso si parlava di eh, 52 miliardi di somme che sono ferme nei cassetti fiscali, eh, non si sa quante di queste poi eh, in realtà eh, sono cosiddetti crediti incagliati, però comunque parliamo di cifre eh, considerevoli. A questo punto per provare a risolvere la eh, situazione eh, l'intervento eh, è un po' quello su un doppio binario di cui una delle due piste è più probabile dell'altra. Eh, sì, eh, la pista più quotata è quella della ripresa eh, di una proposta che era già di novembre scorso di Abi ed Ance, che è quella di utilizzare in compensazione con F24 e di dare la possibilità agli istituti di utilizzare eh, le somme in compensazione dei debiti dei propri clienti. Su questo si ragiona appunto sulla percentuale di questi debiti, potrebbe essere tra l'1 e il 2%, ma appunto eh, si cerca ancora una eh, quadra. Eh, Un'altra che invece è un po' meno probabile è quella della cartolarizzazione, ovvero la possibilità di cedere queste somme a delle società eh, specializzate che fondamentalmente eh, rivenderebbero delle azioni poi eh, per sbloccare, tra virgolette, eh, il meccanismo. Oltre a questa, ci sono poi anche ipotesi di rintrodurre la cessione eh, del credito per eh, in particolare i redditi bassi, che senza cessione del credito sarebbero praticamente portati a non utilizzare più, eh, diciamo. La, la soluzione del, del super bonus, eh, ma per il pregresso, quindi torno adesso alla tua domanda, eh, bisogna sostanzialmente eh, sbloccare capienza fiscale soprattutto delle banche, quindi l'ipotesi più quotata è quella eh, della proposta di novembre scorso di Abianci, quindi dell'utilizzo in compensazione con F24. Quindi la partita del super bonus è ancora tutta aperta e si gioca non solo su un piano fiscale ma ovviamente anche su un piano politico. Quindi le norme eh, attualmente in vigore sono eh, quelle aggiornate con le novità del decreto 11 del 2023, quindi con un blocco eh, sia per quanto riguarda la cessione del credito che per quanto riguarda lo sconto in fattura, quindi le due modalità alternative alla, eh, alla detrazione. Eh, non resta che aspettare i prossimi passaggi e noi su questo diamo appuntamento sicuramente a chi ci ascolta per prossimi approfondimenti. Intanto grazie a Tommaso per la panoramica e grazie a chi ci ha ascoltato per l'attenzione. Grazie a te Rosy, e appunto segnalo anche l'articolo in cui stiamo raccogliendo le possibili soluzioni, è già il termine possibile appunto eh, lascia capire che ancora non c'è nulla di certo e come informazione fiscale continueremo a seguire eh, gli sviluppi. Grazie e buon pomeriggio.